Buonasera a tutti amici di Le Fonti TV, Fat Talks in diretta, live come ogni mese per seguire il board o meglio la conferenza stampa della Federal Reserve dopo due giorni di riunione del direttivo, parlerà Jerome Powell, come sempre seguiremo tutti gli step prima questa prima mezz'oretta, insomma le attese che sono quelle che sono circolate negli scorsi giorni e che abbiamo già avuto modo di discutere, già da settimane in realtà, perché è vero che le riunioni, delle banche centrali sono sempre attese, queste ancora di più perché siamo a un punto di svolta secondo la maggior parte degli analisti, adesso faremo anche un po' di riassunto, però appunto seguiremo tutti gli step, le attese, la lettura del comunicato alle 20 e poi naturalmente la conferenza di Jerome Powell. Sarà interessante vedere soprattutto come Jerome Powell, come sempre si porrà eh, parlando ai giornalisti e naturalmente a tutti gli investitori, perché questa riunione è non più importante delle altre perché sarebbe scorretto dirlo in questo modo però sicuramente perché ci attendiamo gli analisi si attendono un rialzo dei tassi di interesse quindi un prosegue in quella che è una politica monetaria restrittiva della Fed ma con un po' più di cautela cioè 25 punti base dopo i rialzi invece un po' più aggressivi e precedenti questo perché? Perché l'inflazione in America si è, un po', ehm, è diventata più, più fredda quindi si è calmata, la corsa all'inflazione si è calmata e quindi questo potrebbe, dovrebbe convincere la Fed a a rallentare appunto il rialzo dei tassi di interesse questo anche per cercare di equilibrare l'economia americana che comunque sta reggendo anche se ci sono delle letture diverse rispetto al futuro economico eh, e naturalmente mi riferisco all'economia reale ci sono dei dati se vogliamo anche un po contrastanti eh, il dato più importante della settimana arriverà venerdì in realtà dopo questa riunione della federal reserve quando avremo la lettura del mercato del lavoro americano anche se oggi è stato pubblicato il dato invece eh, relativo alle buste paga private statunitensi che sono aumentate molto meno del previsto eh, questo cosa lascia intendere? Un certo raffreddamento dei livelli occupazionali e quindi sarà proprio interessante confrontare anche i dati di venerdì che restano sempre quelli più importanti. Giusto per ehm, fare un riepilogo dei dati appunto che sono stati pubblicati oggi, l'occupazione privata è aumentata di 106.000 posti di lavoro il mese scorso, secondo il report ADP sull'occupazione rispetto ai 256 3.000 di dicembre, rivisti il rialzo dai 235.000 che erano stati precedentemente riportati. Eh, le attese degli economisti che erano stati intervistati avevano previsto un aumento eh, dei posti di lavoro privati di 178.000 unità. Comunque la direzione non è univoca, quindi è una scelta dettata dall'incertezza, quella che evidentemente ascolteremo tra poco, ehm, con la decisione comunque di proseguire naturalmente con il rialzo dei tassi di interesse, perché l'inflazione è ancora fuori, fuori controllo rispetto a quello che è il target stabilito dalle banche centrali allora intanto oggi cosa è accaduto sui mercati è stata una seduta sicuramente cauta per l'Europa in attesa della Fed e ricordiamo che peraltro questa settimana c'è non un doppio appuntamento ma un triplo appuntamento domani anche la banca centrale europea situazione diversa in Europa ma insomma andrà a definire quello che eh, saranno i prossimi passaggi della politica monetaria europea, e poi ci sarà anche la Bank of England che ricordiamo è stata la prima banca centrale a procedere con il rialzo dei tassi. Stiamo vedendo la chiusura dell'Italia l'Italia che ha, ha chiuso in territorio positivo più 0,39, l'andamento delle borse europee oggi è stato cauto come dicevamo poco fa, come vedete anche una chiusura mista, il CAC di Parigi ha chiuso in territorio negativo meno 0,07, il DAX di Francoforte ha chiuso in territorio positivo più 0,35, il 100 invece in territorio negativo meno 0,7, e 14 e rimane l'Ibex di Madrid. Eccolo qui, eh, segnale verde per la borsa spagnola 0,71%. Che cosa sta succedendo eh, in America? Ovviamente più importante vedere come gli indici americani stanno reagendo al, in attesa di sapere la decisione eh, di avere conferma, perché poi le attese sono per 25 punti base. Eh, L'SP500 è in ribasso dello 0,42, sono in negativo i listini americani in attesa appunto delle decisioni della, della Fed, il Dow Jones cede lo 0,90 in questo momento e il Nasdaq lo 0,15% quindi appunto territorio negativo anche per gli istini americani che attendono cautamente. Le parole di eh, Jerome Powell. Um, andiamo a vedere anche altri indicatori e poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti. L'euro dollaro che andremo a monitorare naturalmente, come sempre facciamo durante eh, la conferenza e soprattutto con la lettura del comunicato. Vediamo l'euro che avanza nei confronti del dollaro: 0,47 in eh, progresso, 1,0914. Anche qui, insomma, il tema del dollaro, che è stato per tanto tempo un super dollaro e ha visto, insomma, la valuta americana eh, costituire un bene rifugio che cosa succederà eh, prossimamente proprio con questi cambiamenti anche eh, portati eh, dalla politica monetaria di tutte le banche centrali eh, per il controllo dell'inflazione e parleremo proprio con un ospite eh, specializzato in valute lo facciamo sempre insomma eh, allora saluto anche Francesco in regia noi siamo in diretta live sia sul nostro sito lefonti.tv ma anche sulla nostra piattaforma sulle nostre piattaforme social, quindi Facebook, YouTube, LinkedIn, potrete scriverci se siete comodi sulla nostra live chat di YouTube, leggeremo i vostri messaggi e anche sul nostro WhatsApp, eccolo qui che è apparso, ehm, leggeremo i messaggi soprattutto mentre attendiamo la lettura del comunicato e eh, quindi regia quando vogliamo chiamare il primo ospite cominciamo a capire anche cosa si respira dall'America perché ci collegheremo tra poco con eh, Peter Cardillo eh, e quindi il sentore vero, reale non solo di quello che ci arriva attraverso appunto le notizie che leggiamo stiamo chiamando Peter Cardillo assolutamente intanto facciamo così, noi andiamo a vedere ancora sui nostri grafici eh, altre, eh, allora facciamo così, intanto i tassi di interesse per vedere un po' i rendimenti perché anche questo verrà eh, monitorato durante la conferenza. Allora lo spread, partiamo dal differenziale tra BTP e Bund che è a 198 punti base, meno 1,15 e poi vediamo i vari rendimenti, poi siamo pronti con l'ospite. Il rendimento del decenale italiano è pari il 4,26, 0,30%, il Treasury americano 3,47 di rendimento, meno 1,14. Il decenale tedesco eh, rende 2,28 con un rialzo dello 0,44 e il decenale della Gran Bretagna 3,29 con un meno 1,23. Poi naturalmente eh, seguiremo ancora. Intanto posizioniamoci sull'euro-dollaro, anche se poi... Eh, ci muoveremo a seconda delle, degli interventi degli ospiti. Peter Cardillo, buonasera, benvenuto sulle fonti tv, grazie per essere con noi. Allora io non sento Peter, adesso sistemiamo l'audio, non so se invece si sente per i nostri amici Peter ovviamente con te noi facciamo sempre anche la parte dedicata alle attese ma aspettiamo insieme il comunicato che verrà pubblicato alle 20 per andare a dare un'indicazione generale prima delle parole di Jerome Powell Allora le attese ci parlano di un rialzo di 25 punti base, cosa mi dici tu? Sei per questo rialzo o per un rialzo più aggressivo? Ah, io penso che è possibile che vediamo un rialzo di 50 punti basi, ah. certamente il mercato ha già scontato un quarto di punto. Io dico questo perché eh, probabilmente eh, se, dove, se, dove, se dove, dovrebbero aumentare di mezzo punto eh, nel comunicato ci sarà qualche indizio che probabilmente nel mese di marzo sarà l'ultimo rialzo e quindi porta a termine, diciamo la campagna ristrettiva quindi eh, io, baso, io mi baso su quello certamente il mercato pensa diversamente certo che ehm, ho un quarto o mezzo punto quello che conta è il linguaggio il linguaggio e certamente le parole di paolo durante la, eh, durante, la eh, durante la conferenza durante la stampa, conferenza stampa certo. e quindi e quindi quello eh, diciamo sarà molto importante ripeto, un, lingu un linguaggio che mostra che la Fed cambia direzione cioè nel senso che diventa più Colombo sarebbe positivo per il mercato quindi un quarto un mezzo, di mezzo punto di rialzo eh, non è, non, secondo me non è, non è importante certo se dovessero eh, aumentare di mezzo punto senza a dare nessuna indicazione che sono pronti diciamo, per, ehm, per terminare la campagna eh, contro l'inflazione, è ovvio che eh, il mercato sarebbe, eh, sarebbe in, in forte calo, anche certo. il mercato obbligazionario ecco a proposito dei mercati io chiedo alla regia di eh, mettere in evidenza il secondo titolo che contiene un'altra domanda intanto vabbè la prima eh, ci chiediamo se la stretta monetaria sarà più colomba e dopo ci torniamo sulla tua tra virgolette previsione eh, della possibilità che potrebbe essere di 50 punti base mercati nervosi sono stati troppo ottimisti abbiamo visto effettivamente in questa prima parte dell'anno Peter dei mercati che rispetto a come, a, a come è stato l'andamento eh, del 2022 hanno cominciato a essere più tonici in realtà in questi ultimi giorni invece appunto si sono mostrati un po' nervosi c'è stato troppo ottimismo all'inizio dell'anno che cosa che cosa no, consideri tu? Ci sono stati due fattori innanzitutto c'è stato il fetto gennaio normalmente durante il mese di gennaio il mercato mh, normalmente è positivo anche perché eh, diciamo se guardiamo um, alle società di medie normalmente, e anche quelli in micro, eh, durante la, verso la fine dell'anno sono sempre eh, picchiati in una maniera eh, bruscosca e poi dopo giustamente c'è sempre il rialzo, perché quando hai un mercato come abbiamo avuto l'anno scorso è ovvio che c'è il fattore eh, che la gente comincia a prendere le perdite appunto per, ehm, per ragioni di tasse sì. e poi eh, forse eh, eh, l'altro punto positivo è stato che il mercato obbligazionario già da un bel po' di tempo che indica che la Fed sta per terminare eh, diciamo, questi aumenti di tassi e eh. quindi secondo me eh, quelle sono state le due ragioni poi giustamente ci troviamo in pieno della stagione degli utili e effettivamente mh, dobbiamo dire che non sono così positivi però non sono così non sono mica tanto male e, e quindi eh, la maggior parte delle società hanno già battuto le stime eh, anche se qualche società diciamo preso eh, la cautela eh, nei riguardi delle previsioni però direi che finora non è così negativa certo, quindi ecco ed è per questo che tu cioè, metti in collegamento le due cose tu dici la situazione non è poi così negativa, si sì, pur non brillante ma insomma questo l'avevamo già messo in conto e quindi torniamo al discorso dei 50 punti base ti chiedo intanto se è un tuo auspicio o una tua convinzione relativamente a quello che stai vedendo sui mercati quindi una sottile differenza però dicevo appunto, credi che dovrebbe continuare anche a rialzare in modo più sostanzioso, proprio perché l'economia americana regge? Beh, l'economia americana effettivamente dà segni di, di reggere, però nello stesso tempo se guardiamo i dati macroeconomici, specialmente quello che abbiamo, che abbiamo visto oggi, no? Ecco, abbiamo visto le spese di costruzione che sono scese di parecchio, meno 0,4%, il PMI che è sceso ancora di più quindi ehm, questi sono segni che l'economia va verso la recessione certo che la recessione sarà leggera l'ho sempre detto e continuerò a dirlo perché eh, diciamo eh, il mercato di lavoro rimane abbastanza stretto a proposito eh, del mercato di lavoro appunto oggi abbiamo visto dall'ADP che, eh, il settore privato ha aumentato soltanto 106 eh sì, mila sì. Nuovi posti di lavoro questo è un bel tuffo del mese scorso quindi incominciamo a vedere segni che probabilmente fra non molto eh, vedremo un aumento del, um, del tasso di disoccupazione e certamente meno, eh, meno partecipazione nel senso che eh, sarà difficile a trovare un lavoro perché ci troveremo in recessione anche se sarà una recessione leggera. Eh, il mercato di lavoro ehm, è, è stato piuttosto molto molto difficile a capire mm. perché è un fenomeno è un fenomeno io con tanti anni che faccio questo lavoro più di 50 anni e eh, non ho mai visto una, una situazione simile nel senso che ecco abbiamo um, la fed che aumenta i tassi e il lavoro e il, il, il mercato di lavoro rimane fermo Com forte. Sì, sì, si sì, si sì, si non ha risentito però tu hai, hai parlato di recessione allora eh, io ho parlato anche della reazione giustamente gennaio è vero eh, il trend è sempre diciamo così positivo dei mercati comunque mercati che hanno iniziato l'anno meglio del previsto le previsioni anche macroeconomiche che stanno arrivando in questi giorni ci parlano di una situazione che dovrebbe essere in miglioramento non solo per l'america anche per l'europa l'europa è un altro capitolo e, e adesso magari ti chiedo anche un parere su questo visto che domani ci sarà anche la banca centrale europea eh, però è appunto, eh, ma davvero sono evaporati? Tu hai parlato di recessione anche giustamente perché ne abbiamo parlato fino a qualche giorno fa, davvero sembrano evaporati però i timori rispetto a una recessione tu credi che invece ci sarà in, di fatto? Sì, io penso di sì, penso che sarà, ci sarà una recessione globale però ripeto, sarà molto leggera a riguardo dell'Europa, sì certo eh, abbiamo visto alcuni dati macroeconomici in questi giorni che Praticamente indicano che probabilmente ehm, si potrà evitare una recessione. Però questo è stato anche dovuto al fatto ehm, che ehm, forse una, fino a una settimana o due abbiamo visto la fiducia in Germania eh, arrivare a, a livelli inespettabili e quindi si parlava che probabilmente la, la Germania avrebbe potuto... Um, avrebbe potuto mancare a questa recensione. Però ecco, torniamo, torniamo allo stesso discorso de, dei dati macroeconomici americani dove vediamo, un, un, um, dove, dove vediamo che i numeri non sono costanti. Eh, quindi questo è il problema. Eh, però eh, sottofondo eh, è vero che l'inflazione in Europa sta scendendo. Appunto, l'abbiamo certo, visto, visto oggi, certo. L'abbiamo visto stamattina, però l'abbiamo visto anche con i, con i dati americani. Quindi l'inflazione diventa sempre un problema in meno però giustamente rimane ad alti livelli. Assolutamente infatti oggi abbiamo visto i dati pubblicati dall'Euro, stata inflazione ancora in calo partivamo da 9,2, siamo arrivati a 8,5, bisogna dire che sono stati eh, pubblicati, questi dati sono senza quelli della Germania e poi c'è questo mese di gennaio, l'hai detto anche tu no? che solitamente è soggetto a una maggiore volatilità quindi può dare anche dei risultati effettivamente migliori, però di fatto evidentemente anche la ricetta della Banca Centrale Europea sta un po' funzionando però Peter sei d'accordo nel dire che in questo momento eh, ci sono degli scenari completamente diversi no? tra l'America e l'Europa. Sì, no, appunto, sono, sono simili E eh, infatti ehm, c'è una, un, una piccola differenza. Eh, L'inflazione negli Stati Uniti scende anche perché il prezzo del, del, del petrolio scende, no? i prezzi energetici eh, sono molto inferiore di quello che erano tre o quattro mesi fa come anche in Europa infatti oggi abbiamo visto l'inflazione transitoria scendere però qui negli Stati Uniti ci sono anche alcuni punti strutturali che incominciano a mostrare debolezza e riferisco appunto um, al settore eh, eh, al, al, al, al mercato di lavoro dove vediamo un net calo di entroito uh, e quindi uh, vuol dire meno potenza di poter aumentare uh, uh, uh, i salari quindi certo. questo è molto importante per tre mesi abbiamo visto un, un dato um, nel, cioè nel dato, nel, um, nel dato degli or, uh, um, orari salari scendere quindi questo è strutturale ed è molto importante questo ancora non l'abbiamo visto in Europa anche perché è un po' diverso, intendiamoci sì. però vediamo che um, i prezzi transitori scendono come anche qui, però qui c'è quest'altro punto che eh, è molto incoraggiante che cominciamo a vedere una spaccatura eh, diciamo nei prezzi, cioè nel livello, livello strutturale, assolutamente sì Ecco Peter, tu eh, in apertura di collegamento hai detto eh, una cosa che analizziamo effettivamente ogni, ogni qualvolta le banche centrali si riuniscono, sarà importante vedere l'atteggiamento di jaron Powell, no anche proprio per capire non tanto cosa succederà in questa riunione, di fatto tra, guardate sono le 19.52, tra 8 minuti lo sapremo con il comunicato, quindi lo leggeremo insieme, ma soprattutto cosa accadrà nei prossimi mesi, che è la cosa che interessa maggiormente ai mercati che già da soli scontano le notizie, scontano gli eventi sei mesi prima di norma, no? se vogliamo dare un, un riferimento temporale. Ehm, e, ma... Tu cosa ti aspetti? Perché c'è chi sostiene che nel 2023 non ci sarà nessuna pausa da, da questi alzi dei tassi, invece chi spera anche che ci sia una pausa reale, no? Eh, è ovvio che dipenderà molto dai prossimi dati, diciamo che tutti si stanno muovendo, quindi Powell compreso, si sta muovendo giorno dopo giorno, cioè osserva assolutamente la situazione in crescendo e strada facendo, però insomma... Eh, Cosa, cosa succederà a tuo parere durante questo 2023 eh, innanzitutto la pausa ci sarà eh, penso che siamo tutti d'accordo su questo eh, il punto interrogativo diciamo sarà se la pausa sarà eh, in questo trimestre o nel secondo trimestre mm, mm, okay. eh, quindi questo è il punto eh, infatti il mercato obbligazionario come ho detto ha già eh, concluso che la pausa è vicinissimo, Ora, se la pausa sarà a marzo sarà nel secondo trimestre appunto eh, questo potrebbe essere il vero market move diciamo, dei mercati eh, però ricordiamoci che eh, i mercati scontano tra 6 e 8 mesi in avanti eh, sia il mercato obbligazionario che quello azionario hanno già scontato eh, una recessione una recessione abbastanza eh, leggera e quindi si, si guarda avanti. Ora, okay. se effettivamente abbiamo ragione che ehm, la pausa verrà in questo trimestre, al marzo, io sono convinto che vedremo un mercato molto positivo. Eh, L'SP può benissimo arrivare verso 4.300-4.400 sì. e possiamo vedere il decennale scendere verso 3%. Ok. Allora, ovviamente se eh, le attese fossero confermate, se ci fosse il rialzo di 25 punti base, ma te lo chiedo lo stesso, Peter, i mercati dovrebbero navigare con tranquillità. Se al contrario dovessero esserci sorprese, quindi mi riferisco a un rialzo più massiccio, cioè di 50 punti base, ovviamente non pensiamo più di questo, cosa potrebbe succedere sui mercati? Se aumentano un quarto di punto, non um, nulla, sarà un nulla di fatto e poi giustamente eh, si pesano le parole diciamo, eh, sia che sono nel comunicato che di Paolo se poi invece aumentano di mezzo punto senza indicare una pausa se ecco. il comunicato la, fras la frase ongoing continua quello sarebbe molto negativo per i mercati e possiamo vedere un forte rovescio di quello che, ab che abbiamo visto nel mese di gennaio e probabilmente una discesa verso i minimi eh, che abbiamo visto nel 2022 ecco eh, sì sì beh certo assolutamente quindi insomma se invece ci fossero i 25 punti base allora lì come dici tu sarà molto più importante capire quali sono i messaggi che darà Powell durante la conferenza stampa insomma, quello, quello esatto, esatto esatto, cioè il modo il, il modus operandi della Fed uh, Peter, mentre attendiamo il comunicato ormai quasi ci siamo e vedo che si stanno collegando sempre più amici quindi uh, per ora sono silenti giustamente perché il primo step è alle 20, ora italiana naturalmente per uh, capire quale sarà la decisione effettiva ma insomma scriveteci se volete dire la vostra, noi Comunque continueremo la diretta. Ti chiedo, l'ho detto anche prima di collegarmi con te, noi già insomma fatto intendere dalle tue parole durante la discussione, ma qual è il sentore che si, che si ha, cioè cosa si respira per le strade americane? Ma io diciamo che per il momento il consumatore... Eh, Sempre che continua a spendere, però anche lì vediamo un, un cambiamento nell'atteggiamento del consumatore americano. Perché ricordiamoci che, eh, come ben sapete, qui negli Stati Uniti ehm, il livello di credito è al massimo. Eh, gli americani sono indebitati. Questo è il sistema americano. E, e poi, giustamente, il problema è che ogni volta che alzano i tassi diventa sempre più difficile... Eh, diciamo di affrontare le spese mensili, cioè mh, parlo appunto eh, delle carte di credito quindi se esempio eh, tre mesi fa eh, per sostenere un debito eh, ti costava 100 dollari adesso ti costerà 130, 140 ora con altri aumenti che arrivano e che probabilmente abbiamo ancora non soffrito l'effetto dell'ultimo aumento eh, questo sarà difficile per il consumatore. A un certo momento il consumatore americano si ritira dalle spese, spende soltanto sul necessario e quindi ehm, diciamo che eh, sarà la recessione dei consumatori. Certo, certo, assolutamente sì. Ecco, diciamo che siamo sempre un po' sul chi va là, mi sembra di capire, un po' come il mercato che sta che attendendo. Sta intanto, a proposito di mercati appunto, intanto manca veramente un minuto e, e tra poco ci siamo. Gli eh, stili americani sono in negativo? Era nelle attese anche questo? Insomma, è chiaro che vanno cauti in questo momento? Sì, certo, vediamo che sono, anzi, sono eh, beh, leggermente sotto... Sì. Eh, sotto i eh, sui massimi di, di discesa però eh, ho notato ieri e oggi che l'indice dei trasporti è molto forte infatti se guardiamo l'indice dei, dei, dei, dei trasporti sono un aumento di più del 2% quindi questo è un segno positivo nel senso che eh, appunto si comincia a guardare post recessione -recess ah recessione, ah ok, quindi, sì, eh, lo dicevamo poco fa, i mercati sono sempre avanti, quindi guardano già oltre, quindi a questo punto, come dici tu, se fosse una recessione light, sembra non eh, spaventare troppo a questo punto, se stanno già guardando sì, oltre, sì, secondo no? Me, secondo me ci potrebbe essere il, il famoso eh, recessione, come lo chiamano qui, mm -hmm. dove entri ed esci subito, quindi ecco. non, non, non, non sai nemmeno che ti trovi in recessione, sì sì sì sì, beh probabilmente se così fosse, no no io seguo assolutamente il tuo ragionamento perché di fatto non a caso ti ho chiesto cosa si respira per le strade forse la stiamo già anche vivendo questa recessione però essendo come dire più leggera probabilmente ne usciremo ecco allora intanto eh, 4,75% nelle attese, rialzo di 25 punti base ecco 25, esatto. Quindi... Esatto. ecco 25 purtroppo non vedo il comunicato non adesso, posso... lo andiamo a vedere, adesso lo andiamo a vedere insieme naturalmente ecco qua 25 punti base e lo aggiorniamo stiamo facendo tutto in diretta, eccolo qui, adesso apriamo e lo leggiamo almeno l'inizio e naturalmente adesso datemi un attimo di tempo perché chiaramente è in inglese ma lo facciamo immediatamente, lo aggiorno anche da questo PC comunque 25 punti base, Peter, insomma quello, quello che i mercati e gli analisi si attendevano intanto un flash su questo e poi leggiamo l'inizio del comunicato sì, certo, però eh, diciamo, non so, non posso leggerlo da qui, però eh, quello che è importante è se c'è la frase ongoing, quindi se c'è la frase ongoing vuol dire che eh, probabilmente la Fed aumenterà ancora altre due volte e vuol dire che, eh, eh, che eh, che, eh, eh, sì, la mio... te lo confermo Peter, guarda, lo sto leggendo adesso, poi lo leggo da, da capo, però eh, ti confermo che c'è la, la parola ongoing, quindi questo significa che continuerà così la Fed. Sì, certo, e eh, quindi vediamo che il mercato non è così eh, eh, gioioso a riguardo di questo comunicato. Adesso bisogna vedere le parole di, eh, di Powell, perché giustamente eh, di là possiamo avere un un indizio un po' di più di quello che leggiamo nel, eh, nel comunicato. Certo, assolutamente sì, adesso lo leggiamo anche insieme, almeno vediamo l'inizio con te Peter, poi dopo ti saluto. Vorrei, vorrei precisare sì. che eh, i rendimenti scendono, eh, sono sì? quasi verso i, i minimi della giornata, eh, mentre il mercato azionario praticamente è eh, quasi sono ai stessi livelli di, eh, di, del preannuncio pre okay, ok, al momento quindi non c'è stato un, un, come dire, un cambiamento un tutta... okay. in... allora guarda parto proprio dalla frase che volevi mettere in evidenza tu ehm, Peter, eh, questo cioè c'è scritto proprio il comitato lo anticipa i continui aumenti della fascia obiettivo saranno appropriati per raggiungere una posizione monetaria politica sufficientemente restrittiva da riportare l'inflazione al 2% nel tempo. Quindi questa dove c'è la famosa parola che diceva Peter, ongoing, quindi grazie per l'indicazione, siamo andati a prenderla subito ed è quello che diceva Peter. Leggiamo l'inizio del comunicato, almeno da dove la Fed parte per… Sì, dimmi Peter. Ecco. Il fatto che eh, appunto ribadiscono l'inflazione al 2% è ovvio che quello è un, una politica loro che devono eh, mostrare di essere fermi, con la, cioè che la, la battaglia contro l'inflazione deve continuare. però loro sanno benissimo che quest'anno, forse nemmeno nel 2024, e forse nel 2025, non vedremo l'inflazione al 2%, questo certo. è quasi certo. però ripeto. Eh, bisogna vedere adesso le parole di, di Paul se ehm, riusciamo a capire se effettivamente la pausa verrà a marzo o a maggio. Certo, esatto, quando ci sarà la famosa pausa di cui parlavamo, guarda come dicevo leggo con te l'inizio, poi ti saluto Peter, allora torniamo sul comunicato, parte così, indicatori recenti, quindi si riferisce naturalmente a quello che dicevamo poco fa, agli indicatori macro, Paolo è sempre stato chiaro, analizzeremo di volta in volta la situazione macroeconomica per capire dove e quanto sta reggendo, dove si sta dirigendo l'economia americana e quanto sta reggendo. Allora andiamo, eh, eccolo qua, il comunicato, indicatori recenti indicano una modesta crescita della spesa e della produzione, i guadagni di lavoro hanno, eh, sono stati robusti negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso, quello che dicevamo anche poco fa con Peter Cardillo e poi ancora l'inflazione ecco qui naturalmente la parola inflazione compare alla seconda riga, è diminuita in qualche modo ma rimane lo stesso elevata e poi subito dopo parla della guerra contro della, della Russia contro l'Ucraina che sta causando enormi difficoltà umane ed economiche e sta contribuendo naturalmente all'incertezza a livello globale il comitato è molto attento ai rischi di inflazione e poi c'è la frase che dicevamo poco fa più sotto che continuerà insomma e qui naturalmente la decisione di alzare i tassi del, di 25 punti base e poi appunto di proseguire in questa politica monetaria. Allora ehm, Peter Cardillo grazie davvero eh, per eh, la tua collaborazione, per l'aiuto che sempre ci dai, per capire un po' anche quello che sta succedendo realmente, ci sentiamo presto sulle fonti tv, ti auguro un buon al lavoro, una buona giornata grazie, buona giornata e oggi sarà una giornata eh, intensa e anche domani con la BCE eh, quindi tra poco continueremo a leggere il comunicato e andremo a vedere anche graficamente cosa sta accadendo sul fronte delle valute mettendo un po' in relazione tutti questi eh, concetti, tutti questi segnali che ci arrivano eh, però appunto eh, lo, lo abbiamo visto, insomma eh, è stato molto chiaro la, la Fed nel senso che continuerà in questa fase restrittiva la cosa importante sarà capire cosa Powell dirà rispetto ai prossimi mesi una pausa almeno secondo il mio primo ospite peter cardillo ci sarà ma bisognerà capire quando anche il timing anzi soprattutto il timing in queste fasi è determinante e importante insomma quindi eh, lo vedremo insieme allora intanto eh, vediamo appena abbiamo il prossimo ospite di avere un commento anche da lui eh, voi se volete scriverci siete in tantissimi collegati con noi questa sera quindi se volete commentare a questo punto cosa vi aspettate quale sarà la reazione dei mercati, intanto eh, l'America rimane sempre in territorio negativo, gli indici americani, saluto Saverio Berlinzani, eh, sono molto contenta di averti con noi questa sera, Saverio, bentornato. Ciao Manuela, buonasera a tutti, Ciao. è un piacere mio, grazie. Allora, tra poco andremo a vedere anche graficamente cosa sta succedendo. Ti chiedo se ti attendevi realmente questo rialzo di 25 punti base, se ti aspettavi qualcos'altro e soprattutto se è la mossa giusta, a tuo parere. Ma allora, non mi aspettavo nulla di diverso, il mercato scontava praticamente un rialzo di 25 basis point e sembra, sembrava normale a tutti questo, questo movimento. Ora è chiaro che dipenderà molto dalle parole di Jerome Powell fino adesso il movimento non c'è stato sul mercato il mercato rimane abbastanza tranquillo vedremo se Jerome Powell confermerà quello che eh, si dice in giro oppure eh, sostanzialmente tenderà ad essere ancora occhi sui tassi. La sostanza è che nel comunicato si legge che eh, l'inflazione rimane ancora un pericolo nonostante il mercato sì. del lavoro sia ancora robusto quindi eh, ora, io non so giudicare se sia un bene o un male, credo che molti all'interno del mercato, molti analisti, molti osservatori stiano dando per scontato un soft landing che non è per nulla certo, se andiamo a guardare e andiamo ad analizzare i rendimenti dei titoli di Stato il decennale, il tre mesi e vediamo come la curva si è invertita, la curva del, del differenziale dei rendimenti e questo sì. è, è un qualche cosa che dovrebbe far presagire, visto che su otto recessioni che ci sono state otto volte eh, per ben otto volte eh, le curve dei rendimenti siano invertite e questo dovrebbe farci pensare che potremmo anche vedere un qualcosa di più di un soft landing, che è quello che spera la Banca Centrale. Eh, però devo dire anche che Jerome Powell credo sia stato premonitore, perché ha sempre stato occhi sui tassi, ha sempre detto che eh, continuerà ad alzare i tassi e l'inflazione è un pericolo, quindi è il mercato che sta anticipando un qualcosa che molto probabilmente potrebbe anche non accadere. Quindi, la situazione è molto complessa perché abbiamo i banchieri centrali che sono prudenti, dall'altra parte il mercato che invece è in appetito al rischio e continua a comprare borsa e vendere dollari. Esatto, esatto, c'è un po' un doppio binario mi sembra, no? quasi Saverio potremmo definirlo così in questo caso, cioè ci si muove sempre un po' distaccati. Allora intanto riprendiamo il comunicato, Reggio, andiamo pure sul comunicato, vediamo un po' di leggere le, le, le parti più importanti, le commentiamo con Saverio e poi andiamo a vedere anche a partire dall'euro-dollaro cosa sta succedendo graficamente. Allora, tanto qui c'è scritta, eh, è, messa nera su bianco la decisione, il comitato cerca di raggiungere la massima occupazione e inflazione al tasso del 2% eh, nel lungo periodo a sostegno di questi obiettivi. Ecco qui, il comitato ha deciso di innalzare l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali dal 4,5 al 4,3, cioè, insomma di 25 punti base per tradurlo eh, come dire, nella nostra lingua italiana più chiara per tutti. E poi ancora il comitato eh, lo anticipa con che abbiamo letto prima, anche con la famosa parola del continuum, diciamo così, rispetto alle decisioni restrittive, il comitato lo anticipa: i continui aumenti della fascia da raggiungere saranno appropriati proprio per tornare a una posizione monetaria sufficientemente. Allora, la politica, scusate, sto traducendo in diretta: una politica sufficientemente restrittiva da riportare l'inflazione al 2% nel tempo, e ribadisce naturalmente questo concetto. E poi ancora nel determinare. Eh, questi futuri ehm, obiettivi e incrementi. Il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria. E anche eh, forse un po' quello che dicevi tu, Saverio adesso: i ritardi con cui la politica monetaria influisce sull'economia, sull'attività economica e l'inflazione e gli sviluppi economici e finanziari. Insomma, come dire, non solo eh, la Fed ci sta dicendo che si terrà conto passo dopo passo di quello che succederà a livello economico, ma soprattutto di con che diciamo, timing anche, no? gli effetti vengono percepiti dal mercato è così più o meno, no? ci sta dicendo questo Saverio? Sì assolutamente ma bisogna dire che gli ultimi dati americani comunque mostrano una certa resilienza, questo va detto c'è cioè, stato un calo rispetto a ottobre dei principali aggregati macro però la sostanza è che molti sono ancora ci sono per esempio alcuni eh, PMI che sono addirittura sopra 50 quindi c'è una questione che secondo me è dibattuta, il mercato vede i dati vede i dati ancora abbastanza forti, almeno in alcuni settori, il mercato del lavoro per esempio, e quindi è fiducioso che ci sarà solo una soft landing nell'economia. Ma probabilmente Jerome Powell vuole dire che gli effetti di questi rialzi consecutivi dei tassi, ben 4 da 75 basis point e 1 da 50, potrebbero avere degli effetti ritardati. Certo. E, e se andiamo a vedere le curve dei rendimenti, il 6 mesi è quello che rende il più nel titolo di Stato americano, il 4,85%. Una sostanza che forse molto probabilmente la, la, la, la recessione potrebbe scatenarsi diciamo, dalla fine del primo trimestre in, in avanti e questo lo vedremo. Certo è che il mercato sta scommettendo su uno soft landing che a guardare determinati aggregati macro e a guardare i mercati finanziari eh, su, sulle obbligazioni, sui titoli di Stato potrebbe essere un qualcosa di estremamente differente rispetto alla narrativa del mercato. Ecco, certo. mh, è questa difficoltà. Eh, io credo che si percepisca poi nell'andamento dei mercati dei cambi, per esempio, con un euro-dollaro che continua a guadagnare terreno e da 0,9520 del 26 settembre è salito a e, ormai 1,10, 1,940. E e Quindi stiamo parlando di 19% di movimento, che è tantissimo, nel 15% di movimento, scusate, che è tantissimo per un tasso di cambio in quattro mesi quindi staremo a vedere certo è, è interessante perché questo, questa narrativa rispetto a, a, alle dichiarazioni dei banchieri centrali è qualcosa che secondo me stimolerà la volatilità sui mercati. Ecco, spesi. resto ancora un istante sul grafico euro-dollaro, naturalmente ti ho seguito mentre parlavi, poi torniamo e leggiamo il resto del comunicato per avere una visione completa eh, prima di ascoltare eh, le parole di Geron Paolo e soprattutto la cosa che mi incuriosisce sempre quali saranno le domande più frequenti e centrali dei giornalisti presenti in conferenza stampa, dove si spingerà secondo te il cambio euro-dollaro, dove potrebbe spingersi con... Visto che insomma, tu analizzi i dati macroeconomici sì. e con eh, le politiche delle banche centrali, poi vediamo anche cosa ti aspetti dalla Banca Centrale Europea domani. Dove può arrivare questo, il cambio? Allora, c'è un punto chiave a 1,0950, 1,0960. Dovessimo rompere quel livello, i target sono a 1,11 e mezzo. Quindi attenzione, perché quelli potrebbero essere livelli di lungo termine, di medio termine, quindi parlo di un mese, un mese e mezzo con obiettivi anche a 11.50. Potrebbero poi seguire eventuali correzioni, ma se dovesse rompere un 11,50, che tra l'altro è la media a 200 settimane, quindi un punto estremamente importante, uh -huh. beh, torneremo in una fascia che potremmo addirittura riparlare di 1.20, 1.22. Però io direi che è assolutamente prematuro, anche perché eh, non credo che l'Europa navighi, anche se adesso sembra stare un po' meglio eh, rispetto a prima, non, non credo che se arrivasse la recessione negli Stati Uniti non arriverebbe negli, anche in Europa, eh no, quindi penso sì. che anche l'Europa ne risentirebbe anche pesantemente. Direi, direi di sì, al di là del fatto che l'America è il faro, ma insomma la, la situazione... Mh, è regge di più per ora almeno così ci dicono gli indicatori poi è tutto da stabilire da vedere però insomma la situazione in america è un po più limpida e ecco, mettiamola così anche se in certe situazioni un po di ombre ci sono anche lì visto il periodo allora torniamo sul comunicato e allora andiamo a leggere la parte la parte finale dove eh, la fed continua a insistere sul ritorno al 2% eh, l'obiettivo insomma di inflazione questo è chiaro però mi pare che in questo comunicato stia insistendo un po' di più. Allora, Il Comitato lo farà, eh, si, sta, si sta riferendo ancora a quello che farà a livello di politica monetaria, continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del tesoro, titoli di debito di agenzie, titoli garantiti da ipoteca di agenzie, come descritto nei suoi piani precedentemente annunciati, quindi conferma un po' le questioni che aveva già messo sul tavolo nelle scorse riunioni. Il Comitato, ecco qui la frase ancora che ribadisce, quello che vuole fare, il eh, Comitato è fortemente impegnato a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2% e eh, poi viene detto che continuerà a monitorare, quello che diciamo poco fa, eh, le implicazioni e le prospettive eh, economiche e eh, il Comitato è disposto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria in modo appropriato qualora emergano rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento delle finalità del comunicato, insomma quindi terrà conto, si dice di una ampia gamma di Informazioni, eh, questo, questo è chiaro, insomma, sta dicendo sostanzialmente Saverio che se eh, i, i rialzi dei tassi dovesse penalizzare. Ancora di più l'economia, le, le, insomma, verrà, verrà preso in considerazione evidentemente un'altra strada. Ecco. Però questo, ovviamente ti, ti faccio commentare questo, però ti chiedo: tu sei del parere che una pausa ci sarà quest'anno? E secondo te quando potrebbe esserci? Il timing? Sappiamo molto bene quanto conti. Insomma, in queste situazioni? Allora, nel comunicato si legge anche che eh, la Fed controllerà l'inasprimento cumulativo. Cosa vuol dire? andrà a vedere tassi, eh, quante volte ha rialzato i tassi e quelli che potrebbero essere gli effetti poi di lungo termine. Ricordiamoci che l'inflazione su base annuale è ancora 6,5% se andassimo a vedere il dot plot, che è sostanzialmente la, quella tabella che poi dopo i vari governatori, i vari funzionari della, del FOMC, eh, del Federal Open Market Committee, eh, compilano con le proprie previsioni sui tassi di interesse e sugli aggregati macro, ebbene... L'inflazione al 2% dovrebbe tornare nel 2025, quindi okay. se, noi, se loro vogliono arrivare al 2% nel 2025, evidentemente con, questi, con questo ritmo dovrebbero alzare ancora di 2-3 punti percentuali e non credo che sia sostenibile per un mercato che si avvierebbe a un hard landing, non a un soft landing. Però è altrettanto vero che Jerome Powell è stato molto chiaro nel dire e anche altri funzionari lo hanno confermato che dopo questi rialzi, anche quando dovesse essere raggiunto un pivot, poi ci sarà un lungo periodo con i tassi fermi al 4,75%. Quindi questi tassi alti comunque penalizzeranno, credo, la congiuntura economica. Quindi bisogna fare attenzione. In Europa è addirittura peggio. In Inghilterra l'inflazione è ancora su base annua tra il 9 e il 10%, mentre negli Stati Uniti è al 6,5%. Sì, no? sì, sì, sì, assolutamente. Beh, poi in questo momento, insomma, la situazione ovviamente eh, a sé stante, quella della Gran Bretagna, insomma abbiamo... Indicatori macro che non lasciano ben sperare che l'economia possa riprendersi, oltre appunto, domani ci sarà anche la Bank of England. Ti chiedo solo cosa ti aspetti dalla Banca Centrale Europea domani, Saverio, e poi ti saluto. Credo 50 punti base, noi avevamo 4,50, 3,50 2,50, avremo 4,75, 4%, 75, eh, tre, 4 e 3%, questo sarà diciamo, lo schema e la scala dei tassi di interesse Stati Uniti, UK ed Europa, quindi domani mm. mi aspetto 50 punti base e dichiarazioni eh, a Okish verso i tassi, perché comunque l'inflazione in Europa è rimasta alta, oggi eh, è uscita sì. l'inflazione italiana ancora al 10.1%, sì, quindi sì. Eh, In Europa siamo all'8, insomma si sì, è calata, ci mancherebbe, si sta un po' raffreddando, però siamo ancora sopra l'8%, certo eh, eravamo in doppia cifra, quindi analizziamo anche gli aspetti positivi però c'è ancora molta strada da fare questo è chiaro grazie Saverio Berlinzani ti lascio al tuo lavoro immagino che sarà una serata dedicata alla Fed e domani alle altre banche centrali grazie per essere stato con noi e dell'aiuto che ci hai dato buona, buona serata è stato un piacere grazie, piace grazie Saverio e allora noi ci separiamo per una breve pausa di pubblicità però eh, torniamo tra pochissimo con Gian Ergas che resterà con noi anche per la conferenza stampa ci dà una mano a cogliere le sfumature del discorso di Powell, così possiamo subentrare meglio e eh, entrare meglio un po' nel dettaglio. Voi restate con noi, grazie anzi per esserci. Scriveteci se volete e analizzeremo insieme tutto quello che arriverà. A tra poco.